La scelta di un sistema a pompa di calore rappresenta un importante passo avanti verso la sostenibilità ambientale. Significa ridurre i consumi di energia primaria e migliorare la qualità generale dell'aria nelle nostre città. Le pompe di calore non usano combustibili fossili, non necessitano di canne fumarie e quindi non immettono CO2 e altre sostanze inquinanti nell'atmosfera. Pensa alle grandi aree urbane dove si avrebbero risultati importanti in termini di riduzione delle polveri sottili con effetti positivi sulla salute dei cittadini. La produzione di energia per il funzionamento delle pompe di calore, infatti, è delocalizzata in centrali elettriche molto distanti dal centro abitato. Avere un'aria più pulita significa meno malattie, meno assenteismo nei luoghi di lavoro per motivi di salute e maggiore risparmio sui costi sociali. Scegli un impianto a pompa di calore, rispettando l'ambiente, rispetti anche te stesso.